Sì, grazie Presidente, questo ordine del giorno che è stato scritto a più mani eh, con l'assessore della città in movimento, i tecnici di Roma del servizio della mobilità e eh, gli altri colleghi e è un atto di indirizzo sicuramente importante ma diciamo così qualora fosse votato favorevolmente dall'aula eh, è anche pronto una direttiva dell'assessore per rendere eh, il dispositivo, diciamo così, ancora più cogente. E proprio per l'importanza che questo atto ricopre nel dispositivo, nel, nel, nell'impegno, l'ordine nell del giorno, andiamo al primo punto a eh, avviare almeno per un anno la gratuità dell'applicazione eh, chiama Tax 060609. Nel secondo punto si chiede a Roma Servizi per la mobilità, in accordo col Dipartimento ovviamente, di eh, sviluppare ulteriori eh, aggiornamenti dell'applicazione così da contenere all'interno della stessa anche degli applicativi, dei servizi eh, ulteriori che possono essere utili al, al tassista. E poi eh, chiaramente un altro aspetto importante e non banale dovrà essere rivisto, il contratto di servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la mobilità, tra l'altro è stato un successo di questa amministrazione aver portato eh, il contratto di servizio dalla durata annuale a quella triennale, chiaramente dovrà essere anche rivisto alcuni aspetti legati ovviamente alla gestione eh, in capo a Roma Servizi per la mobilità di questo applicativo che chiaramente comporta l'utilizzo di eh, determinate risorse umane. Ed economiche e poi l'ultimo punto anche quello di avviare un'adeguata campagna uh, informativa per promuovere e diffondere uh, questa uh, applicazione e anche de, diciamo soprattutto senza, uh, senza che ci siano diciamo così interferenze da parte di altre realtà sull'utilizzo uh, della stessa. Quindi ecco, un ordine del giorno uh, significativo eh, che mi auguro venga votato favorevolmente dall'Aula e che appunto uh, mira ancora di più a promuovere e a sostenere la diffusione di questa applicazione che è tax 060609 che è utile sia per i tassisti ma anche per l'utenza, perché è un'applicazione uh, di Roma Capitale, quindi diciamo così con delle garanzie Uh, pubbliche, ci mancherebbe benvenga venga il privato eh, le tante start up che ci sono nel settore ma secondo me è opportuna anche una presenza uh, di un operatore uh, pubblico e chiaramente eh, aiuta anche l'utente ad avvicinare, ad avvicinare l'utente al mondo del taxi a, a risparmiare perché chiaramente chiamando con un'applicazione il taxi arriva esattamente nel momento e nel luogo in cui si è chiamato e, e così per altri vantaggi ripeto, uh, sia per l'utente che, uh, che per chi conduce il uh, veicolo, grazie